Ciao a tutti, eh, sono un allievo della scuola iniziatica di ECHU della Magia Iniziatica ed, era, ed è per me un piacere poter condividere con voi la mia esperienza eh, come apprendista. Eh, ho avuto diverse esperienze con, eh, con l'energia, eh, esperienze anche molto, molto forti che mi hanno cambiato la vita in passato però non, non andavo da nessuna parte, nel senso che eh, capivo che c'era qualcosa, sentivo di avere delle, delle capacità anche di guarigione nei confronti degli altri e ho cercato per anni di poter capirci qualcosa di più. Eh, ho cercato per anni di migliorare anche le mie capacità di, di guarigione. E, però mh, trovavo sempre molta, eh, come dire, fumo negli occhi seguivo tantissimi cosiddetti maestri, però alla fine rimanevo sempre un pochino eh, eh, deluso perché non c'era coerenza in quello che loro dicessero e c'era un qualcosa dentro di me che diceva no, non, non è così <ride> quindi non, non sono mai riuscito a seguire qualcuno eh, ho seguito diverse persone, prendevo solo quello che, che mi serviva e andavo avanti, però sempre non c'era qualcuno che potesse seguirmi, perché ognuno cercava di a, a, dirmi cosa dovevo fare, eh, cosa do, come devo cambiare la mia vita, cosa dovevo, eh, che tipo di esperienza dovevo avere. Eh, quindi io non andavo da nessuna parte, perché il modo in cui io funziono era diverso da quello che certi maestri si aspettavano. Quando ho visto il primo video eh, su YouTube di Echiu, ho subito ho capito che era il maestro che faceva per me. L'ho capito subito, sai, eh, era quella voce dentro di me che diceva "Ecco, finalmente <ride> ho trovato il maestro". Lo sapevo, l'ho saputo subito. E più il tempo è passato, più ho avuto conferme, eh, conferme che avevo trovato finalmente quello che mi serviva. Ho iniziato la scuola ed è la cosa più bella. Potesse Io mi reputo fortunatissimo, ma veramente fortunato, e mi rendo conto che non tutti capiscono il valore di, di questa scuola, ed è normale, lo so. Quando si trova un, un vero maestro, un grande maestro, bisogna essere pronti, bisogna essere pronti a fare un, un lavoro. Non è un lavoro teorico, non sono conoscenze che, che si acquisiscono ma esperienza. Questa è la cosa più importante della scuola. Non sono tante conoscenze a livello teorico, sono esperienze reali che cambiano la vita. Sono insegnamenti che cambiano la tua percezione. E' anche importante perché quando si incontra un vero maestro, quello che passa non sono solo conoscenze a livello mentale, ma passa qualcosa di molto più profondo in un altro livello, eh, è semplicemente avere contatti eh, con Ecchio, a volte mi, mi permetteva di, di avere un'esperienza molto più, più, più profonda, di, avere una, un, eh, di, di capire eh, certe cose a un livello molto più profondo di quello mentale, una realizzazione, infatti dentro di me ogni volta che Ecchio dice qualcosa, c'è per me una conferma, e, e l'abbiamo tutti, se, se uno ci fa caso, c'è una, una, una parte di noi che dice sì, è così. La scuola inoltre non è eh, un, un insegnamento dove noi allievi dobbiamo adattarci, ma è <ride> un insegnamento che ti segue, quindi finalmente mi sento di poter esprimere me stesso, di capire cosa mi succede, di, di, and, eh, vedo eh, eh, um, ho l'aiuto eh, di un grande maestro per cercare eh, di farmi um, realizzare, eh, di eh, proseguire, eh, di praticare la magia nel modo che è più consono eh, al modo in cui io sono, al modo in cui, in cui io lavoro. Quindi è il maestro che mi segue. Quindi è una, una cosa un po'... <ride> Difficile da spiegarsi, praticamente bisogna seguire quello che dice Ekyu perché mi rendo conto che lui sa, ha conoscenza e quindi beh, mi sento protetto perché non mi sento di connettermi a chissà che cosa e allo sbaraglio senza sapere dove andare, come facevo prima ma eh, passo dopo passo costruisco un, un cammino, un percorso dove so quello che sto facendo, mi sento sicuro in quello che sto facendo, so cosa devo evitare, so cosa devo fare, quindi è un, è un avanzamento ed è una, eh, eh, una, un approccio dove non, non siamo in balia eh, di chissà che cosa, ma sappiamo benissimo eh, cosa fare, eh, e siamo noi a richiamare le forze, le potenze. E la cosa importante di questa scuola è il livello percettivo, quindi non conoscenze a livello teorico, però la percezione che, che cambia. Il poter muovere la percezione è la cosa più importante secondo me di questa di questa scuola. E mi rendo conto che tante cose stanno cambiando e, e non, non perché io mi sforzi di dover essere un'altra persona, di dover indossare qualche maschera o pretendere di essere chissà che, si muovono forze reali e quindi ti cambiano, eh, cambiano totalmente da, dall'interno in modo che tutto sembra naturale. Eh, tutto sembra più facile. Quando si parla di, di equilibrio, per esempio, all'inizio cerchi di, di manifestare equilibrio, però sei tu che cerchi di essere qualcun altro, è come mettere una maschera, come pretendere, è come ehm, respingere e eh, reprimere eh, le, le vere emozioni che hai per cercare di comportarti in maniera equilibrata invece grazie agli esercizi, alle pratiche della scuola si trova un equilibrio dove non sei più tu a cercare l'equilibrio ma è l'equilibrio che cerca te, cioè hai qualcosa dentro che ti eh, aiuta e ti permette di vivere una vita eh, bilanciata eh, in equilibrio eh, senza nessuno sforzo, quindi cos'è la cosa più bella? Ho notato come per ogni problema che, che possiamo avere, per ogni circostanza c'è sempre eh, qualcosa che possiamo fare. Quindi non siamo in balia eh, diciamo delle forze, però possiamo benissimo eh, capire come funzionano e poterle eh, muovere, e poterle dirigere e poter cambiare la propria vita. Quindi La scuola è qualcosa di, di estremamente pratico estremamente reale eh, che ti cambia eh, completamente il modo in cui sei eh, cambia completamente l'opinione di chi sei eh, io sono all'inizio diciamo, eh, quindi già posso vedere che sono completamente una persona diversa da quando ho cominciato quindi so benissimo eh, che ci saranno tantissimi altri cambiamenti in futuro quindi sono giornalmente per questa, per questa scuola e per questa grande opportunità che sta cambiando totalmente la mia